Ciao artisti e benvenuti sul Davide Giorg Channel, arte a 360 gradi. Lo so, lo so, purtroppo sto andando molto a rilento in questo periodo e mi dispiace parecchio, ma capite anche che per me YouTube è un hobby, non una professione, e quindi mi devo barcamenare tra impegni vari ed editare video quel poco tempo libero che mi rimane. Però penso di aver trovato una soluzione, almeno per un po' di tempo. E il video di oggi ne è il risultato. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. L'avete notato subito, Leo. Ci scommetto un miliardo di euro che avete captato lui prima di me. Esatto, il video di oggi riguarda il celebre urlo di Edvard Monk. Però... L'avete guardato bene? Non notate qualcosa di insolito? Tutte quelle linee irregolari che si intersecano e si collegano lungo tutta la sua superficie come fossero delle tessere? Proprio così! È un puzzle! Adoro fare puzzle! Per cui ho deciso di unire l'utile al dilettevole! Ma non perdiamo altro tempo e godetevi la risoluzione con la mia telecronaca. Innanzitutto, per risolvere un puzzle bisogna sempre partire dai bordi. Li si riconosce facilmente poiché sono i pezzi con uno o due bordi lisci, senza rientranza o sporgenze. Vi consiglio di cercare subito le quattro tessere con due bordi lisci. Quelli sono i punti di congiunzione tra due lati. Qui sono stato agevolato perché il sito fa già capire dove vanno collocati i pezzi, non c'è bisogno di ruotarli. Tra l'altro questo sito, che si chiama Jigsaw Explorer e di cui vi lascio il link in descrizione, ha un pulsante sull'interfaccia che permette di rendere visibili soltanto le tessere dei bordi e quindi di lavorare con più facilità. Bene, una volta che avrete incastrato tutte le tessere dei bordi bisognerà passare all'interno. Per agevolare il lavoro, guardate attentamente i colori predominanti dei vari pezzi e metteteli in gruppi ben distinti. Io ad esempio adesso voglio cominciare dal cielo è per lo più rosso-vermiglio con delle punte di arancione, giallo, verde acquamarina e bianco delle nuvole. Ah, tenete sempre portata di mano il modello di riferimento. Io in questo caso ho una foto in formato PNG, ma magari voi avrete il coperchio di una scatola se deciderete di comprare un puzzle. Bene, adesso devo comprare la parte più in basso del cielo, la linea dell'orizzonte, e una porzione di mare. Il primo, come potete vedere, è di un blu molto scuro, mentre il secondo è un'alternanza di zone grigie e dello stesso blu del cielo. Si capisce subito che è il mare perché si scorgono due sagome molto stilizzate di due imbarcazioni. E nel frattempo sono anche riuscito a mettere insieme le tessere che raffigurano i due uomini sul lato sinistro. Ecco, ecco a questo punto le cose iniziano a complicarsi leggermente. D'altronde... Se si comincia con i pezzi più semplici, mano a mano che ci si avvicina alla fine, ci si ritrova ad avere a che fare con testere che ci mandano un po' in confusione. Comunque, sono riuscito a comporre già una parte del corrimano del ponte e la testa del personaggio urlante, che poi sarebbe lo stesso Book. C'è da dire che la pavimentazione del ponte e la parte rimanente di mare si assomigliano molto dal punto di vista cromatico, ragione per cui mi sa che dovrò tenerle per ultime e dedicarmi al corpo dell'uomo che si del parapetto. Ma contrariamente a quello che pensavo, sono riuscito a finire prima il mare. Ultimo consiglio che vi do, a volte, provate a mettere assieme le tessere non per colore, ma per forma. Ma ne parleremo meglio la prossima volta. Uh, perfetto, siamo quasi alla fine. Ultima tessere per comporre la strada e... Fine. Beh, che dire, so che un puzzle di questo tipo sarebbe stato un po' più adatto in un periodo come Halloween. Però è il primo che mi è venuto in mente. Ma tranquillo, la prossima volta vi porto un quadro dalle tematiche per me, ok? Ok, artisti, okay, il video finisce qui. Se vi è piaciuto...